giovane, amore, ambizioso e veloce, decide, Quindi, insomma, rispetto a Letta, per esempio, Nicoletta, per esempio, vivo con no? il Lorenzi, terra, eh, una specie di, di, più detto, il suo zio, ericolo eh, con la garzate, era un governo di salme, il governo Letta faceva assolutamente che si giusto per, per, per stare in piedi, era la parte, che erano andaiotti senza l'intelligenza diabolica e criminale di occhi. Eh, dopodiché io vi parlavo anche di Perserò, perché ogni tanto i giornali dicevano adesso le lei si fa le scarpe a lettera. Io ogni tanto, cioè, questo c'è il direttore del giornale, devo capire che chiamano dicevano che erano che fare le scarpe a rispondeva, ma ti pare che io vado a fare un governo con la stessa maggioranza diretta che è la ragione della paralisi diretta. Che faccio a fare le cose che voglio fare con Anfang? Che faccio a fare le cose che voglio fare con si fanno? Che faccio a fare le cose che voglio fare con, con Cicchitto? Io voglio dare lezioni, voglio vincere, voglio avere un governo. Come fai a governare con quelli lì? E poi io sono quello delle primarie, io sono quello che passa dall'elettorato prima di andare al governo, mica sono uno che fa una manovrina di palazzo. Oltretutto voglio fare da segretario del partito qualcosa che faccia capire agli elettori che non sono come quegli altri, quindi prima voglio far vedere faccio bene come segretario di partito per farli conoscere anche fuori Firenze, e poi si fa attenzione, le tanto più che dobbiamo fare legge elettorale, proprio il a gennaio si conta con Berlusconi. Si conta con Berlusconi. E io mi sono beccato del Renziano, in una puntata del servizio pubblico da tanto fassina quella eh, di parte parla di papà, parla di papà, parla di papà, parla di papà, parla di papà, di papà, parla di papà, parla di papà, parla di papà, parla di papà, parla di papà, parla di papà, legge elettorale con non, non, non c'entra niente con le, con le forme istituzionali, con, con le leggi sul lavoro, è proprio le regole del gioco, quanto è grande il campo per cominciare la partita dove si mettono le bandierine, dove il dischetto del rigore quanto è larga la porta, eccetera, eccetera, quanti giocatori. È nostra quella legge lì, è di tutti. Quindi intanto deve avere una maggioranza la più ampia possibile sarebbe ridicolo che un partito se la facesse da solo, annesso che avesse i voti, lui Marco aveva i voti per farlo perché al Senato ha la maggioranza, quindi era ovvio che doveva fare una legge elettorale con Marco, un altro grande partito, meglio se l'avesse fatta con tutti i partiti, ma in intervista al fatto quotidiano, il primi gennaio, di gennaio, forse il 1 gennaio, Renzi aveva detto a Grito, facciamo la legge elettorale insieme, se la facciamo insieme i PD non c'è i corsi elettorali poi aggiungeva però voglio fare anche la del Senato e la voluzione dei rimborsi spese per i gruppi regionali e queste cose qua io scrissi un pezzo in cui si avvido che avrebbe fatto molto bene a prendere sul serio la proposta di Firenze perché? perché in tante, in tante, tanto per assegnere il suolo, visto che se volte c'erano di quella partida per il Suolo non ci sono altri grossi partiti di Parlamento che possano fare maggioranza di tutti In secondo luogo spanava subito, si andava subito a vedere se Renzi era serio o no. Quindi diceva il Senato, eh? non diceva mica lo trasformiamo in un'altra roba, come sta facendo adesso, il Senato. Io sono contro la posizione del Senato, però diceva vogliamo il Senato, non è che diceva ci facciamo un'altra un dopolavoro, una borciofila per sindaci, consiglieri regionali e vanno a divertirsi. Sì, sì dopo, dopo la. che di grossa, ha imposto un tema a un partito che mai avrebbe voluto, e in realtà, perché se ti direi che non c'è l'imposte elettorale, chi detto mai in partita che è così come è fatto, quindi avrebbe dovuto cambiare, diventare un partito leggero? di smettere tutte quelle strutture novecentesche che non hanno più nessun senso, sarebbe diventato un quadro molto simile a un che non avendo un il padrone che paga per le produzioni, come forse dà ancora del potere. E invece eh, i 5 Stelle hanno scelto una strada, è sbagliando. C'era la proposta di Renzi o era fatta apposta per essere rifiutata? Se era fatta apposta per essere rifiutata era comunque ben mascherato questo gruppo. Perché a occhi però se non si vedeva, c'era una sola ragione per cui i 5 stelle dovessero tenere Una trappola, se poi c'era la trappola si mascheravano, se non era serio si mascheravano dice, ma noi le riforme le facciamo in Parlamento e non corrette. E avrebbero sì, potuto rispondere, ci vediamo con i due parlamentari in commissione, lo spiegare. Invece è iniziato quella procedura, secondo me, con la diputata che prege del Parlamento, è settimo alla settimana, volete proporzionare un'utilità? Proporzionare. Proporzionare come volete, corretto, con K. Senza e con senza l'Olimeta, con l'Olimeta, perfetto, eh, rosso o, o, o bianco, e avanti di questo passo. E quindi hanno perso un'occasione. Io mi ricordo che era lo E lo non vedeva l'ora di legittimarsi come formatore costituente, soprattutto di rendersi indispensabile visto che era diventato marginale dopo l'uscita degli alfanidi, eh, si è subito buttato. Ma io ho detto, Rezzi ci aveva provato a parlare con Grillo, gli aveva risposto di no, e quindi non gli restava altro da fare se non rivolgersi all'altro forno, visto che quel forno che il pane o da una parte o dall'altra lo doveva comprare perché la legge elettorale doveva fare per noi altrimenti noi, noi saremmo rimasti con la legge elettorale della Corte Costituzionale che è una legge elettorale proporzionale pura e in un sistema tripolare come quello che abbiamo noi con tre blocchi equivalenti centro-sinistra, centro-destra e 5 Stelle, ci avrebbe dato il Parlamento tre blocchi con il risultato che dopo l'edizione eravamo da capo a 12 come l'anno scorso cioè nessuno dei tre blocchi con la maggioranza è cambiato di governare da solo quindi due dei tre blocchi obbligati a mettersi insieme indovinate quali si sarebbero rimessi insieme centrodestra e centro-sinistra altre larghe intese S Pessimo non solo per, perché le reati intese di fare il governo tutti come dice, ma pessimo anche perché le dati intese non producono nulla, nel senso che i partiti si alleano e poi passano il loro tempo a impedire tutti gli altri di fare le cose. Perché? Perché non hanno punti comuni, giustamente. La destra e la sinistra, salvo casi eccezionali. Salvo procedure eccezionali come quelle che mettono in campo in Germania, dove le imprese che fanno una stanza di due mesi chiusi in clausura per vedere su cosa sono d'accordo, per mettere in giù le cifre, la tempistica esatta, no? A maggio giustizia, no? Il 15 marzo viene presentato un decreto in cui c'è scritto questo, questo e questo, tutte le firme sotto i libri, allora nascono le la larghe